Ci sei poi andata? In Egitto! Cosa vai a fare? fino Finora in fondo a farlo! No. Un po' di verba a settimana e tutti i modi di utilizzarlo, tutte le regole sulla italiana e come correggere la R-Mosha. Ma dove lo trovi un altro canale così? Iscriviti! Ah, me, che te da mai Che te chiede pagare il fit! Tigni Tenere Ama A mano! tenerli in mano tenerli in mano Così? No, tenere a mano significa risparmiare, essere parsimoniosi e si può usare anche per altro, non solo per il denaro Qualche esempio? Lo puoi usare per dare suggerimenti sull'uso di un oggetto Tieni la mano l'auto perché deve durare almeno 10 anni Altri modi? Lo puoi usare come consiglio quando sei sui sentieri in montagna Tieni a mano le forze perché la scalinata del Miller è dura ma il modo principale per utilizzarlo è quando si parla di denaro Meglio che tieni a mano i soldi per pagare l'affitto E con gli esempi potremmo andare avanti all'infinito Va bene così Tieni a mano gli esempi per i prossimi podcast C'è una sola cosa sulla quale non devi tenere a mano Donare il like e guardare gli altri video sul canale Sì, va bene, ora ridammi i miei ora soldi Ora ridammi i miei soldi Così? No, tenere a mano significa risparmiare, essere parsimoniosi e si può usare anche per Peccato, eh lo bella so bella però bella bella è, bella è bella troppo lungo